Caccia play, premi like, ci stanno le tigre online uh, Clicca che condividi uomo che non basta mai Ma Maxi uh, che sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si scaltro è ombre, bre Matalo, matalo, camperon dietro la cru Devi uh, iscriverti al canale Maxi Mix su Youtube Se uh, tutto e di più, forza fallo pure tu Perché con le tigre di ma sempre un passo in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un glitch per avere la targa bianca o nera, insomma la targa invisibile ragazzi allora innanzitutto specifico che non serve a evitare il blocco giornaliero per chi non lo sapesse allora per fare questo glitch abbiamo bisogno di un amico che ci aiuta una venger, l'auto eh, con la quale vogliamo avere la targa invisibile e un veicolo da vendere allora ragazzi per gli utenti di Xbox One eh, devono chiudere l'applicazione invece gli utenti di PS4 devono avviare il lettore multimediale passiamo al glitch ragazzi però possono anche chiudere l'applicazione gli utenti di PS4 quindi ci mettiamo su esci dalla base operativa e immediatamente chiudiamo l'applicazione il nostro amico rimarrà in schermata nera e vi lascerò qui in alto a destra quando comparirà la freccetta cliccate sul, eh, sulla finestra che vi compare e vi aprirà il video in, eh, in due schermi in maniera tale che capiate bene comunque sia eh, quando riavviate l'applicazione voi di Xbox e quando mettete in sospensione l'applicazione voi di PS4 il vostro amico dovrà eh, reinvitarvi tramite party è l'unica cosa che potrà fare a questo punto che cosa dobbiamo fare Entriamo in sessione una volta che siamo entrati in sessione il nostro amico dovrà unirsi a noi tramite parti noi dovremo andare in un'attività missione creata da rockstar un lavoro da titano entreremo nella missione e eh, il nostro amico andrà ad unirsi a noi ripeto per l'ennesima volta ragazzi guardate gli altri due video che ho postato perché sono uno per Xbox One e uno per PS4 li trovate nella scheda in alto a, de in alto a destra Scusate, e quindi possiamo proseguire con il glitch una volta che il nostro amico si sarà unito tenterà di unirsi noi dovremo uscire dall'attività insomma quindi appena usciti dall'attività il nostro amico potrà baggarsi liberamente con la nostra auto andremo a prendere la nostra auto ragazzi quindi a questo punto aspettiamo il nostro amico che arriva premere a triangolo non appena sta salendo in auto eh, noi dovremmo scendere ve lo faccio ripetere un'altra volta ragazzi è semplicissimo il nostro amico andrà al posto di... del copilota insomma e non appena starà salendo noi scenderemo è semplicissimo ragazzi quindi a questo punto il nostro amico potrà guidare nella nostra base operativa il nostro veicolo e lo andrà a posizionare al solito posto ragazzi noi l'unica cosa che dovremo fare è vedere se ci teletrasporterà o meno nel veicolo il momento in cui avremo il teletrasporto che ci teletrasporta tranquillamente nel veicolo siamo pronti, manca solo un altro passaggio e dopo potremo avere la targa bianca o invisibile, insomma come la volete chiamare voi. Quindi a questo punto noi dovremo uscire dalla base operativa. E dovremo andare a vendere un nostro veicolo personale uno qualunque ragazzi basterà anche una lgrh8 appena comprata andate allo santos custom e la vendete quindi io andrò a vendere un oppressor perché mi trovo meglio ho chiamato il centro operativo ce l'ho qui vicino senza che vada in culo al mondo per andare allo santos custom quindi prendo l'oppressor vado nel centro operativo e la vendo però voi andate allo Santos Custom se non avete non so auto, un veicolo speciale in più da vendere andate allo Santos Custom e ve lo farà vendere tranquillamente Nella... nel centro operativo mobile ragazzi non ci entrano altri veicoli quindi non mi chiedete perché non mi fa entrare dentro al centro operativo mobile con la LG perché dentro al centro operativo mobile ci possono entrare solo veicoli speciali a questo punto tornate nella base operativa, vi fate comparire il messaggino in alto a sinistra che è di uscita dalla base operativa e premete triangolo X contemporaneamente. Una volta fuori dalla base operativa avrete la vostra auto con targa invisibile ragazzi. Adesso qui non si vede bene un po' perché è nera la targa, un po' perché è notte. Comunque come vedete la nostra targa è invisibile. L'unica cosa che dovremmo fare è andarla a mettere in un garage ragazzi. Il passaggio è semplicissimo dovete fare solo questo spero che eh, vi sia utile a qualcosa anche se io vi confermo che la targa invisibile non vi elimina il blocco giornaliero quindi questo ve lo dico a principio ragazzi evitate sta domanda detto questo un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti All mm right. -hmm.